Siamo alla produzione di un video che è stato realizzato da Rosa D'Amato, una mia collega e amica sempre del Movimento 5 Stelle che si occupa appunto di fondi europei nella Commissione Reggi, la quale appunto ci, fa, ci farà questo saluto direttamente da Bruxelles perché purtroppo per impegni politici già presi non è potuta essere con noi. Grazie ancora. Io, non potendo esserci uh, di persona lì con voi, perché sarò in, uh, in Puglia per l'emergenza Xilella, uh, voglio lasciarvi, e molto volentieri lo faccio, un mio messaggio. Voglio parlarvi in, sullo stato dell'arte dell'utilizzo dei fondi europei in Italia, sul lavoro che io faccio in Commissione Sviluppo Regionale, o uh, Reggi, meglio detta, e, e poi una parte anche propositiva di azione che vi vede, vi vede coinvolti, come cittadini e come attivisti. Quest'altro dell'arte dell'uso dei fondi europei in Italia, uh, il sottosegretario De Vincenti ha uh, affermato candidamente che è a uso, siamo arrivati ad un uso del 76% circa del, dei fondi europei, quindi una spesa certificata del 76%. In soldoni... Uh, dobbiamo spendere ancora negli ultimi mesi, quindi entro il 31 dicembre del 2015, uh, ben 7 miliardi. 7 miliardi in due mesi, come faranno? Useranno delle, dei meccanismi uh, finanziari, dei trucchetti chiamiamoli, utilizzeranno praticamente altri, altre spese finanziate con uh, fondi nazionali, quindi le riporteranno nei fondi europei per non perdere i soldi che l'Unione Europea ci dà. Si chiamano i progetti sponda o progetti eh, coerenti. Eh, la cosa è legale, per carità, la Commissione Europea eh, lo consente, però eh, noi che siamo abituati ad, andare, ad approfondire, ad andare del, del discorso, al centro del discorso, abbiamo quindi constatato che in realtà si tratta di una mancanza di. Programmazione, di capacità di programmazione degli, dei nostri, delle nostre regioni e del nostro, del nostro governo, mancanza di eh, capacità di programmazione dovuta a cosa? Dovuta purtroppo, dobbiamo dirlo, anche da, a incompetenza e eh, a dover utilizzare, se sono costretti, questi fondi europei per aiutare amici degli amici. Noi abbiamo fatto delle proposte ben precise, l'abbiamo fatto anche ad Imola. Uh, se noi fossimo al governo uh, mh, avremmo sicuramente un ministro dedicato allo sviluppo regionale. Avremmo, uh, indicheremmo alle regioni, uh, anche a loro, di avere degli assessorati dedicati e soprattutto ci occuperemmo della, della formazione dei funzionari addetti. E controlleremo che gli sportelli europei, perché ci sono, e questa è un'altra informazione che vi voglio dare, degli sportelli europei sul territorio a disposizione, gratuiti per le piccole e medie imprese, per le associazioni per, per i cittadini questo è lo stato dell'arte il lavoro che facciamo che in, nella commissione sviluppo regionale in plenaria eh, porteremo un report che è passato con la larga maggioranza che riguarda la strategia della macro regione adriatico ionica e notizia di ieri Uh, la Commissione Europea ha comunicato che uh, dedicherà per lo sviluppo di questa strategia più di 100 uh, milioni di Euro. Bene, questi 100 milioni di Euro non sono soldi in più, sia chiaro, queste strategie come la, la prossima, quella della, della regione alpina, delle regioni montanare, delle, uni, delle regioni isolane servono uh, per dare delle linee guida alle regioni, far farli fare rete fra di loro ma in realtà i soldi sono sempre gli stessi, non, non ci sono soldi in più. Abbiamo scoperto, eh, abbiamo tartassato la rappresentanza italiana e la Commissione europea per avere notizia eh, con delle lettere continue, con delle interrogazioni sul, sui POR eh, delle nostre regioni, soprattutto notizie sui POR della Calabria e della Campania, mancano soltanto questi due POR. Porre attenzione sono i programmi operativi regionali della programmazione 2014-2020 che ancora non sono stati approvati dalla Commissione europea. Siamo all'inizio del 2016, possiamo dire fino al 2015-2016 e ancora non abbiamo i programmi operativi della nuova programmazione. Questo non si può proprio sentire, per regioni che hanno bisogno di questi fondi europei per bloccare la crisi, per tentare di rinascere, sono fondi che servono Uh, come il pane il PON Calabria è stato approvato l'altro giorno sono uh, più di 2 miliardi e finalmente la Calabria potrà programmare manca la campagna uh, ultimo aggiornamento sui, sulla programmazione il PON Legalità il PON uh, Programma Operativo Nazionale Legalità è stato anche questo finalmente approvato è un PON importante che dobbiamo tenere sott'occhio perché serve aiutare, ad aiutare le pubbliche amministrazioni nella, uh, nella trasparenza e anche per quanto riguarda la gestione degli asili politici, dei migranti, dei, dei rifugiati. Quindi a noi questo argomento ci interessa, vogliamo controllare per bene come vengono utilizzati questi fondi e che vadano alle persone che veramente ne hanno bisogno e non nelle mani di, di, delle agenzie che utilizzano questi fondi per propri scopi uh, personali. Uh, un altro report che sarà discusso in plenaria uh, riguarda la governanza economica. Noi abbiamo proposto un emendamento importante, um, un emendamento importante in cui uh, chiediamo che quella benedetta flessibilità uh, tanto uh, richiesta anche dal governo Renzi nel semestre europeo ma, uh, che è, ma che in realtà non ha portato alcun risultato sia applicata. Uh, togliere il cofinanziamento degli stati nazionali e fondi europei dal calcolo del deficit se vogliamo crescere dobbiamo aiutare le regioni che non hanno colpa rispetto ai governi nazionali a cofinanziare quindi questo, questi soldi devono essere scorporati dal calcolo del deficit vedremo in plenaria e vi, vi invito a seguirci vedremo in plenaria chi voterà a favore e chi si sì occorrà la proposta, la proposta presto con, uh, sul blog del Movimento 5 Stelle Europa uh, informeremo su uh, quali sono i sportelli, sportelli europei sul territorio uh, ne cito alcuni poi nel dettaglio andremo con i ragazzi della nostra comunicazione e faremo un bel lavoro uh, ne cito alcuni e gli esperti che sono lì con voi sicuramente vi potranno dare già dei dettagli uh, Europe Direct uh, Euro Dest, Uh, ci sono anche degli sportelli informativi per i giovani imprenditori uh, e questi sono tutti dislocati regione per regione, minimo nei capoluoghi di regione uh, ci sono. Che dite se andiamo di persona, soprattutto chi ha delle idee progettuali da proporre, e uh, constatare con mano chi c'è a questi sportelli, se c'è gente uh, preparata e soprattutto metterli al lavoro al servizio. Uh, dei cittadini. Per qualsiasi informazione uh, che riguardi il lavoro qui in Europa, io come Fabio Massimo Castaldo, come Marco Valli, che lì siamo a completa disposizione, avete i nostri contatti istituzionali, ma non solo, Fabio, uh, do liberatoria a Fabio di dare anche i miei contatti uh, personali, ci sono sempre anche i social network a cui, uh, cui messaggi io cerco di rispondere uh, con, con una certa celerità. Vi ringrazio, buon lavoro e seguite attentamente il corso che oggi eh, Fabio vi riesce a, a darvi, a donarvi è una cosa importante, noi facciamo oltre al nostro lavoro qui in Parlamento, anche questo lavoro di informazione e di formazione per i cittadini, non soltanto per gli attivisti perché noi siamo, dobbiamo allargarci, la nostra piattaforma deve allargarsi sempre di più e farci percepire da tutti come forza politica capace di informare, formare, di programmare e quindi di governare. Grazie, buon lavoro a tutti.